Buongiorno. Buongiorno, ben sveglie. Allora, oggi che giorno è? Il compleanno Ed è il compleanno di? Papà. È il compleanno di papà William, ok Isa? Oggi quindi dobbiamo preparare tutto per il suo compleanno che ci sarà stasera. Io lo so, andiamo giù che e dobbiamo mettere le lucine, i palloncini. Ecco, e dobbiamo anche fare i pacchi regali. Ascoltatemi, io ieri ho ordinato alcune cose sia da mangiare sia per allestire okay. il bar, quindi tra poco dobbiamo uscire e andare a prendere queste cose, va bene? Ok, adesso okay. una. Una? La torta. Anche, sì, la torta, altre cose da mangiare e poi un allestimento fatto di palloncini per Tutti papà. I su scritto con compleanno vabbè poi lo vediamo ok? Yeah. allora tra poco vi, ci andiamo a preparare? sì allora, eh? io mi ho un bel scritto yeah. ma per stasera? no adesso usciamo ah, poi stasera sì. cam ti cambi va bene? Poi... Okay. Uh, so uh cosa hai fatto? fatto? non lo so quando sei caduta con i pattoli? no non lo so quando mi è uscito l'ho messo un giorno sentivo un male ma era piccolo piccolo Eh. poi Anche due giorni dopo mi faceva ancora più male Era un pochino più grande E adesso è così È bruttissimo questo livido Anch'io mi metto un vestito Va bene Quando avrete voglia Avete già fatto colazione Vi andate a lavare e a cambiare Ok? Che poi usciamo Va bene? Ora io mi voglio mettere un vestito. Ma già adesso il vestito? No più tardi e dai, Adesso non dobbiamo so. andare Ma alla festa eh, Mangi sushi? A colazione? Eh? Dopo le crepe alla Nutella sushi Wow sì. Bene, hai fame. Ti piace? Bene. Sì. Mamma, sei bellissima, Isabella. Wow, complimenti. Che bello, piace anche tanto a me. Te con cappellino di Anastasia. Andiamo? Allora, Isabella, vi porto dalla nonna un attimo, così io okay. vado a ritirare tante cosine buone. Eh? E poi ci vediamo più tardi, va bene? Sì, okay? ok? Dai. Ani, well, fammi well, vedere well, come well, sei... Ma come sei stamattina guarda le calze <ride> Anastasia sei bellissima mi fai mi guardi lo sai sì. che sei bellissima? grazie prego guarda chi è? sto giocando un gioco andiamo Ani dai 3 later. bentornate a casa bimbe allora nel frattempo che voi eravate dalla nonna io sono andata a prendere alcune cosine per papà che sta faccia? <ride> e volete vedere una cosa bellina? Che vi piacerà sicuramente. Ma <ride> cosa vuoi? No? Ok, sì. allora me la tengo per me. Dai, venite giù con me. Siete curiose? No? no? Sì. Sì? sì. Dai, vi salutiamo e il video finito. <ride> Dai, pronte? Sì. Vai. Uh, guardate che meraviglia. La bottiglia di champagne, e l'età del papà: 74. Eh no, 74 anni. Dove vai? Vieni qui, vieni qui, che se si bucano vedi. 47. C'è una sostanza che lo fa tenere giù. Poi vi spiego una cosa. Adesso dobbiamo ancora mettere un attimino in ordine, poi tagliamo questo cartoncino e il filo si solleva e rimane più alto, lo mettiamo per terra, ok? Sì, abbiamo comprato tantissime cosine buone. Sono tutte qua. E, adesso, e quelle sono delle candele, candeline per il papà, tipo fuochi d'artificio. Quelle... Esatto, quelle luminose. Sì, è, come sei. si chiamano? Ho so, ha tipo tantissima luce ho 4,7 Sì, 47 si 74, ma no, no. Sì. no. Eh. no. Eh. mettiamo 74 stasera li facciamo uno scherzo ma il papà più diventa grande più diventa bello ma quale scherzo, il nostro papà ci piace così no. com'è ok bimbe, adesso Vanessa, purtroppo tu dovrai fare un po' di compiti perché ne abbiamo tantissimi e non abbiamo ancora iniziato Andiamo? Oh, amore, hai tanto da fare? Mm. Sì, è vero, però inizia perché altrimenti arriviamo al giorno che dobbiamo andare a scuola che non abbiamo fatto niente, ok? E stasera ci divertiamo tanto, sei contenta? Sì. Dai. Ciao ragazzi, nel frattempo io ho comprato tutto quello che dovevo acquistare per la festa di stasera ed è ritornata anche Isabella, quindi siamo pronte per fare i due pacchettini. Ragazze, Ciao! ciao! Mi date una mano a fare i pacchettini? Eh Vane? Dai, vi aspetto su. Okay. ok, abbiamo aperto il pacco di Amazon e abbiamo trovato dentro anche un regalino che avevamo preso Daniel, che è una cassa Playstation bellissima. E poi questo è quello per papà. Adesso okay. devi fare il pacco. Sei capace? Sì. Bene. Però okay. Ti aiuto, eh. Corbici Anastasia? Ma, voglio farlo io! E' quasi fatta. Ma... Allora aspetta un secondo perché qui non si chiude eh? Un attimo. Poi non si chiude. Un attimo. Bravissima amore! Sì. Bravissima! Brava, dai! Aspetta. Ok, giriamo anche qui! Bello! Bello! Perfetto! perfetto. Pacco ok! Secondo pacco con l'aiutante Isabella! Ciao amore! Giamonino! Okay. Io volevo farlo con te il video! Lo vuoi fare? Sì, okay. sì, sì. Ok, vai, brava Isabella e brava Vanessa. Eh, no, no, no, no. Eh. Ok, adesso. Ciao. che arrivano gli amici e andiamo a mangiare qualcosina a bere qualcosa ok ok e okay. okay, bimbe abbiamo finito di fare i pacchetti voi vi siete cambiate perché vi siete sporcate ma fa niente ciao oh. aria ciao amore ciao bimbe ciao amore adesso tra un po' mangiamo e poi c'è la torta con i regali al papà va bene ok ok ciao ciao aria wow. ciao wow. ciao wow. buon appetito buon appetito, buon appetito. Eh, buon appetito, buona Pasqua! Buon appetito, buona Pasqua a tutti! La torta è pronta! Com'è? Vedete come è? Buon Dopo anche Happy birthday Sì, eh, esatto, e poi il nonno fa hippie oh, no. Urra! Uh, vediamo Dai, se riesce a fare Happy Borde! Ragazzi il video è finito Iscrivetevi al canale attivate la campanella Lasciate un bel like a questo video E non andate a perdervi il video Che dobbiamo fare con le uova E ciao